Progettare un servizio web per molte amministrazioni significa affidarlo ad altri, significa in pratica redigere un capitolato tecnico, ma progettare un buon servizio web significa anche includere nel capitolato una modalità di progettazione orientata all'utente che garantisca la valutazione e l'implementazione degli aspetti connessi all'usabilità e alla user experience. Per conoscere eventuali esperienze positive, per sapere come si potrebbero inserire riferimenti alla progettazione orientata all'utente all'interno di un capitolato di questo tipo abbiamo posto alcune domande alla dottoressa Rosa Lanzillotti, ricercatrice del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari. E questo perché la dottoressa Lanzillotti ha collaborato sia a uno studio sperimentale sulla diffusione di tecniche di progettazione valutazione di usabilità nel contesto pubblico e privato, sia ai lavori del gruppo di lavoro per l'usabilità del Dipartimento della Funzione Pubblica, che hanno portato alla stesura di specifiche linee guida sugli appalti web, linee guida da poco pubblicate in versione beta alle quali le pubbliche amministrazioni possono fare riferimento. L'Università di Bari ha svolto una ricerca sui bandi di gara pubblici in ambito informatico. Cosa ha scoperto in particolare riguardo all'inclusione di attività orientate all'utente? Dagli anni Ottanta, quando è stata proposta la progettazione human-centered, cioè la progettazione orientata all'utente, una notevole quantità di ricerca è stata effettuata al fine di definire tecniche che fossero in grado di supportare i professionisti che lavorano nelle aziende che producono software nello sviluppo di sistemi interattivi usabili. La letteratura riporta studi che dimostrano che l'utilizzo di tali tecniche porta benefici. Benefici in termini di aumento delle vendite del prodotto, aumento della produttività degli utenti che utilizzano tale prodotto e riduzione dei costi di formazione. Tuttavia, la nostra esperienza rivela che tali tecniche hanno avuto poco impatto sulle pratiche di sviluppo del software. Insieme ad altri colleghi del gruppo Interaction Visualization Usability and UX del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari, abbiamo condotto uno studio sperimentale per capire la reale diffusione di tecniche di progettazione e di valutazione dell'usabilità sia nel contesto privato sia nel contesto pubblico. E uno dei risultati più nuovi emersi da tale studio è che molte aziende non applicano i loro processi di sviluppo tecniche per l'usabilità perché queste non vengono esplicitate nel bando di gara a cui le aziende rispondono. Arrivati a questo risultato abbiamo condotto un'indagine accurata su 44 bandi di gara, di cui 26 nazionali e 18 internazionali, e da tale indagine è emerso che solo 10 bandi dei 44, di cui 6 nazionali e 4 internazionali, eh, citano l'usabilità tra i requisiti tecnici del software e richiedono l'utilizzo di tecniche di progettazione e di valutazione dell'usabilità del sistema. Questo avviene però con contenuti generici e non c'è un esplicito riferimento a come queste tecniche debbano essere condotte e a come debbano essere riportati i risultati. Solo 3 bandi dei 44 nazionali di cui due internazionali e uno nazionale richiedono in maniera esplicita un piano di test di usabilità con specifici requisiti rispetto al campionamento dei soggetti che devono essere coinvolti nel test, alla definizione dei task che devono essere eseguiti e come poi debbano essere riportati i risultati. Secondo noi questo dato va considerato con particolare attenzione se si tiene conto del fatto che le aziende con molta probabilità inseriranno nelle loro offerte tecniche di progettazione e di valutazione dell'usabilità solo se queste verranno esplicitamente richieste nel bancario di gara a cui stanno rispondendo. Per cui se si, se si vuole sviluppare siti e, e servizi web della pubblica amministrazione che risultino usabili è necessario sensibilizzare coloro i quali scriveranno i bandi di gara per tali prodotti a tematiche relative all'usabilità. Ci può parlare di uno dei bandi che include attività orientate all'utente? Uno dei tre capitolati di gara in cui sono richieste in modo esplicito attività orientate all'utente è quello bandito da EFSA. EFSA sta per European Food Safety Authority, ossia Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che nel 2013 ha emanato il bando per la riprogettazione del proprio sito web. EFSA si occupa di valutare e comunicare a diversi soggetti tutti i rischi eh, collegati associati alla catena alimentare. Tra i soggetti troviamo eh, ricercatori che lavorano nella, nel campo, nel contesto della sicurezza alimentare, politici, eh, professionisti della sanità, dell'industria, i pubblici cittadini in qualità di consumatori. E il sito web è il loro principale canale di comunicazione. Nel 2013, quando è stato bandito il, il bando di gara eh, in questione, il sito web eh, era stato visitato da circa 240.000 visitatori al mese qualitativi e quantitativi eseguiti sul sito web avevano rivelato la necessità di una maggiore chiarezza dei contenuti, una migliore strutturazione dell'informazione che in alcuni punti appariva scollegata e frammentaria, una ottimizzazione del content management system che ostacolava la performance del sito web e frustrava l'utente. Lex ha avvertito l'esigenza di riprogettare il sito web al fine di renderlo più usabile. Ed è stato emanato così il bando, il cui obiettivo principale, come si nota dal capitolato, era soddisfare le esigenze degli utenti finali e al fine, è migliorare la loro esperienza d'uso con il sito. Nel capitolato appare evidente una richiesta di una riprogettazione del sito web seguendo un approccio orientato all'utente. E sono chiari, infatti, i principi chiave di tale approccio. Prima di tutto, un coinvolgimento attivo degli utenti finali in tutte le fasi di sviluppo del sito web, sino dal l'analisi dei requisiti utente attraverso la conduzione di interviste. È chiaro poi la richiesta di eh, creazione di prototipi di complessità crescente che devono essere valutati insieme agli utenti e qui i feedback devono essere considerati poi nella creazione dei prototipi nelle successive iterazioni. Va anche sottolineato il fatto che l'usabilità, oltre a essere considerata tra i requisiti tecnici del software, è anche menzionata tra i criteri di selezione. Infatti un'azienda offerente per poter partecipare alla gara deve dimostrare le proprie competenze rispetto a usabilità e a user experience, tanto quanto a architettura dell'informazione, web design e interface design. Come si potrebbero inserire attività orientate all'utente nel capitolato tecnico di un bando di gara per un servizio web? Definire i requisiti dei siti e dei servizi web della pubblica amministrazione è un'attività molto complessa perché bisogna tener conto del fatto che le pubbliche amministrazioni hanno competenze, risorse ed esigenze molto eterogenee tra di loro, trattandosi di amministrazioni di tipo diverso come comuni, regioni, ministeri, enti previdenziali, istituti nazionali e la stessa università. Questo è il motivo per cui nel gruppo di lavoro coordinato da me e dal dottor Simon Mastrangelo all'interno del GLU si è optato per tre diversi livelli di requisiti caratterizzati in base alla complessità del sito servizio web che si intende sviluppare, alle risorse disponibili e al tempo che si ha a disposizione. Si parte dai requisiti base dedicati a bandi di siti e servizi web a bassa complessità con budget e tempi di esecuzione ridotti che richiedono di delle indagini preliminari su quella che è l'utenza finale del servizio web insieme ad alcune um, valutazioni qualitative dell'usabilità, per poi passare ai requisiti intermedi che sono invece dedicati a bandi di siti e servizi web a media complessità con budget e tempi di esecuzione medio elevati che richiedono di, fa, di eh, effettuare una eh, profilatura eh, dettagliata dell'utenza dell finale, eh, monitorare l'usabilità percepita, per esempio attraverso dei questionari e l'alberatura di, di navigazione insieme al, ad alcune valutazioni qualitative dell'usabilità. E si ha poi infine eh, i requisiti avanzati, che sono dedicati invece a bandi di servizi e siti web di elevata complessità, in cui con budget e tempi di esecuzione elevati, che richiedono di fare le stesse attività richieste per i requisiti intermedi, con una maggiore propensione però a valutazioni quantitative oltre che qualitative dell'usabilità. Nella versione beta delle nostre linee guida a parti web Human Centered Design, disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, sono riportati i modelli per ciascuna tipologia dei requisiti. Si tratta di modelli che chi scrive il bando può um, inserire direttamente nel capitolato attraverso una funzione, attraverso un semplice copia e incolla oppure si possono personalizzare in base a quelle che sono le esigenze della pubblica amministrazione coinvolta.